A Venditalia 2018 ci sono tantissime new entry per l'esposizione Ci troviamo in compagnia di Nicola Visaggio, l'amministratore delegato di Terre di Puglia Un'azienda pugliese che è nata già da un po' di anni ma che nel frattempo con grande umiltà ha fatto passi da gigante Buongiorno Nicola Buongiorno a voi, eh, noi rappresentiamo appunto Terre di Puglia, io lo rappresento in qualità di amministratore delegato. Terre di Puglia è un'azienda che nasce nel 2002, un'azienda di produzione di snack, salati e dolci. Siamo qui a Venditalia eh, per rappresentare il nostro territorio in una dimensione più internazionale. Eh, abbiamo presentato diverse novità, oltre ai tarallini che produciamo da, da più di 15 anni quest'anno approcciamo il mercato del vending con una novità con una rivoluzione noi la chiamiamo proprio la rivoluzione dello snack che è il nostro nuovo prodotto star croc eh, un prodotto eccezionale un prodotto che sta riscuotendo già dopo appena un mese dalla presentazione eh, sta riscoprendo l'interesse del consumatore del mercato del vending un prodotto che riteniamo sia fruibile anche dai più piccoli i bambini, un prodotto sano, uno snack, ve lo faccio vedere in una dimensione di packaging: uno snack che rappresenta in realtà la vera rivoluzione di questo Venditalia per noi. Ci siamo spinti anche a produrre referenze dolci, oltre alle referenze salate, presentiamo qui a Venditalia anche i nostri finger bites che sono i nostri mini grissini nelle referenze salati salate e dolci eh, siamo molto contenti della riuscita di questa manifestazione siamo riusciti a carpire l'interesse ehm, di tutti coloro che ci hanno visitato eh, sono stati fino ad oggi tre giorni eh, di grandi soddisfazioni e riteniamo di continuare anche domani con un popolo che osserva i nostri prodotti e si fa prendere appunto um, dal nostro packaging e dalla nostra bontà. Nicola, per chiunque non sia venuto qui al vostro stand e desidera entrare in contatto con voi, quali sono, o meglio, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scri scrivere per maggiori informazioni? Tutti coloro che vogliono entrare in contatto con la nostra realtà aziendale possono scrivere a info. Chiocciola terre di Puglia.it. Ci sarà sempre qualcuno che risponderà e che sarà lì pronto a dare qualsiasi tipo di informazione sui nostri prodotti. Grazie, ma non finisce qui perché nello stesso stand c'è un altro brand, è quello di Landolfi, e siamo in compagnia di Ornella Fortunato che è la responsabile di produzione buongiorno Ornella, benvenuta buongiorno, buongiorno una storia piuttosto importante quella della pasticceria Landolfi sì, in effetti la nostra pasticceria diciamo che nasce da 30-40 anni fa perché è nata con mio padre, che era pasticciere, e poi è, nata con, uh, è continuata con me, che ho tramandato le tradizioni di papà. Mio marito poi ha abbracciato questo, diciamo, questa passione per uh, i dolci, e nel 2004 abbiamo fondato questa azienda con uh, le prime crostatine, però ci siamo improntati direttamente nel vending. Oggi siamo sempre alla continua ricerca di uh, nuovi accostamenti, di gusti uh, innovativi, uh, di farine particolari, ci teniamo molto nella qualità lavoriamo maggiormente, anzi esclusivamente con margarine senza olio di palma e uh, niente, senza coloranti uh, cerchiamo appunto di offrire al consumatore un prodotto uh, di qualità e ultimamente su questa fiera abbiamo portato nuovi prodotti uh, nuove, nuovi packaging, e eh, devo dire la verità è stato molto soddisfacente perché abbiamo avuto un buon riscontro è stata una bella L'esperienza. Stessa domanda anche per te. Per tutti coloro che non hanno avuto modo di visitare la fiera o comunque di passare in questo corridoio. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per entrare in contatto con voi senza alcun impegno, naturalmente? Ok, allora il nostro indirizzo di posta elettronica è infochiocciola gruppolandolfi.com. Risponderà subito qualche nostro assistente e daremo tutte le spiegazioni possibili per tutto ciò che riguarda la, la vendita, le paledizzazioni, tutto ciò che riguarda il, il nostro nuovo prodotto e, e basta, poi vedremo. Grazie, grazie Ornella, grazie Nicola, speriamo si sia sentito tutto perché nel frattempo la speaker della fiera eh, ad altissima voce annunciava eh, la, la chiusura della giornata. Signori, grazie amici, qui è quasi terminata la giornata ma voi non andate via perché dopo prosegue con altra intervista, con altre novità viste qui a Venditalia 2018. Non andate via.